Raffaele, figlio di un camorrista, si sente donna, picchiato e insultato con le offese rivolte agli omosessuali. Diverso, Raffaele non era come i maschi che circolavano intorno a suo padre.